Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema pasticcera alle nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono nocciole tostate, zucchero, farina, latte e uova. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. E facciamo tritare ancora per un minuto a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola e facciamo tritare ancora per un minuto A velocità 8, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la farina, le uova e il latte. Ed acceñare il bimby per 8 minuti: 90 gradi, velocità 4. La crema pasticcera alle nocciole è pronta, trasferiamolo in un contenitore. Mettiamo la pellicola a contatto e lasciamo raffreddare. Crema pasticcera alle nocciole, ideale per farcire torte crostate o come dolce al cucchiaio. Grazie e alla prossima ricetta!